Salve, questo è un magnete, come vedete attira oggetti metallici come questo paio di forbici. Abbiamo mostrato che questo tipo di oggetti, ovvero dei magneti permanenti, non possono produrre energia per tutta una serie di motivi fisici, conservazione dell'energia, poi anche leggi della termodinamica e così via. Però eh, qualcuno dice che queste leggi potrebbero anche cambiare nel futuro potrebbe essere possibile costruire un motore che produca energia a partire da questi oggetti. La risposta solitamente è, beh, la conservazione di energia, più che una legge fisica, appare una costante dell'universo, cioè se non si prende energia da qualche parte non può uscire da questo motore. Inoltre, il mondo è pieno di tecnici, ingegneri, fisici che costruiscono apparecchiature con magneti e circuiti. Per esempio i microfoni, gli altoparlanti, le cuffie, sono tutti fatti con principi di questo genere, cioè con dei magneti che si muovono grazie a dei circuiti induttivi. Quindi loro calcolano la migliore combinazione tra magnetismo, elettromagnetismo e correnti elettriche per ottenere il miglior suono possibile, per esempio. E sarebbe un po' strano se non si accorgessero che tutti questi calcoli in verità sono sbagliati perché c'è un modo per produrre energia da questi magneti e loro non se ne sono mai accorti. Tuttavia noi questa sera facciamo un esperimento, costruire un vero forse motore magnetico e cercherò in questo esperimento di far ruotare questo magnete senza fonti esterne di energia cercherò di realizzare un piccolo motore magnetico perpetuo però per poterlo fare devo eh, abbandonare le mie certezze devo trasformarmi in uno strano scienziato eh, magari alternativo qui col cappuccio e, eh, per realizzare questo magnifico motore cerchiamo di eh, metterci al lavoro allora Cercherò di costruire questo piccolo motore magnetico utilizzando esclusivamente degli oggetti che tutti voi potrete trovare a casa o in cartoleria. Vedete Dele, dei piccoli magneti, questi che si usano per le lavagne metalliche o bianche, abbiamo delle puntine qui per le lavagne a sughero, eh, abbiamo un, un pezzo di plastica ma con la particolarità di avere Qui agli angoli delle, degli alloggiamenti per delle viti in questo caso li seremo per queste puntine e poi abbiamo il nostro magnete molto molto potente vediamo qui iniziamo piazzando i supporti colorati eccolo il rosso i colori sono molto importanti perché qui si, si tratta di energie alternative quindi i colori sono diciamo secondari ecco dovremmo questo non regge molto bene ma speriamo che sia sufficiente ora piazziamo il supporto di plastica ecco qui la fine. Ecco. sembra che regga ora piazziamo i magneti e attendiamo un attimo a questo punto eh, si dovrebbe creare una nuova forma di energia eh, qui eh, dovrebbe circolare per sostenere questo magnete ed ora non rimane che far ruotare il magnete è un momento fondamentale nella storia dell'umanità ecco sta ruotando sta ruotando senza fonti di energia esterne non solo è sospeso è sospeso da terra grazie grazie all'energia di questi piccoli magneti economicissimi voi potete costruire da soli questa macchina immaginate questa macchina migliaia di volte più grande potrebbe risolvere i problemi energetici di tutta l'umanità se credete a questo prendete l'indirizzo del video diffondetelo a tutti i vostri amici e diteli guardate questa persona ha risolto i problemi energetici dell'umanità se invece volete controllare io potrei rispondervi Ah! poi volete controllare, ma questa macchina ha un segreto ha, è, è protetta, poi mi fanno fuori eh, è, ha delle cose misteriose che voi non potreste riuscire a capire eh, è pericoloso eh, però se mi date un anticipo io ve ne costruisco una eh, ve la consegno tra qualche mese Beh, vi, vi faccio un favore in verità eh, nel prossimo video io eh, Smonterò questo piccolo apparecchio e vi mostrerò come mai sta ruotando e se è vero o no che eh, non ha eh, fonti di energia esterne.